Oi, pronto? Oi Simo! Come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, ciao, piazza. Anche io, tra poco devo andare a lavoro, fra boh che sfotti, eh, non voglio. Ma hai sentito che oggi è venerdì 17? E quindi? Boh fra, secondo me succede qualcosa, cioè. Me lo sento, me lo sento. Ma non dirmi che dire queste cose. Sì, sì, sì, te lo giuro, te lo giuro, ci credo, ci credo, ci credo. Vabbè. Non ci posso credere. <ride> vabbè, però, vabbè, vabbè, Ma che hai fatto? Niente, niente, non ti preoccupate. Ah, pensavo avessi rotosa, scusa. Ma ci becchiamo il pomeriggio? Cioè, dovete la mia cena, bro, però. Ecco, vabbè. Vabbè. Ti faccio sapere, eh? ti faccio sapere. Okay, ok, ok, ok, va bene, va bene, va bene, non preoccuparti. Vale. Dai. Io... Ciao, io vado, ciao, ciao, ciao. Acquario, una giornata alquanto strana può trasformarsi in un inferno. Il tuo amore ha perso le speranze con te e presto ti ritroverai all'orlo del baratro. Pesci, non puoi chiedere di più della... Oh, ste, mamma mia, già avevi ragione, stamattina è una cosa assurda, è una sfiga dopo l'altra, cioè pure l'oroscopo me l'ha tirata, ma si può, e subito dopo sono caduto, mi sono fatto malissimo, sono pure in ritardo per il lavoro, mi devo pure muovere, mamma mia, assurdo, cioè speriamo che il buongiorno non si veda dal mattino, se no, cioè, muoio stavolta, boh.